Come avrete intuito dall'intro, oggi un video un pochino diverso dal solito. Perché? Perché ho compiuto gli anni, ma soprattutto perché ho compiuto quegli anni che fanno la differenza. Sì, quando si raggiunge il mezzo secolo di vita, cioè i miei primi 50 anni. In quel video che avete visto nell'intro avevo circa un anno e mezzo e adesso sì, ne ho 50, quindi in mezzo è passato veramente di tutto ed è una di quelle cose che ti fa tanto pensare che quando arrivi a compiere mezzo secolo di vita comunque fai un'analisi di tutto quello che hai passato e di tutto quello che hai vissuto ed è qua che entrano in gioco loro sì perché comunque il 2 dicembre io ho fatto gli anni e siamo andati a festeggiare e ragazzi è stato un compleanno pazzesco chi mi segue su instagram ha visto un sacco di storie inerenti anzi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram se già non lo state facendo perché perché uno siamo andati a festeggiare in un locale pazzesco perché è tutto un pub inerente al mondo di Harry Potter E già lì tanta tanta roba è stato veramente fantastico compresa la torta ovviamente uguale a quella che Hagrid aveva portato ad Harry quando ha compiuto gli anni ma soprattutto i regali che sono qua sotto perché oltre a essere il genere che mi piace quindi chi mi conosce mi ha regalato veramente eh, le cose che mi piacciono eh, e sa cosa mi piace ma soprattutto oltre a essere le cose che mi piacciono a livello di tipologia sono anche eh, cose iconiche eh, di quello che sono stati questi 50 anni quindi eh, tutte cose che riguardano appunto quella parte di vita che veramente ci siamo trascinati fino ad oggi perché tuttora questi soggetti sono comunque qua nel nostro cervello anche dopo mezzo secolo di vita ovviamente tutto quello che sono stati i regali fatti appunto dai miei familiari sono stati coordinati da mia moglie che ringrazio tantissimo quindi grazie Erika perché veramente ha coordinato il tutto per crearmi un compleanno pazzesco quindi direi di non perdere altro tempo e vediamo cosa c'è sotto questo bellissimo sacco blu e voilà ragazzi Tanta, tanta roba, non solo dal punto di vista degli oggetti in sé, ma di cosa comunque rappresentano, eh, diciamo, questi soggetti all'interno di uno che è nato negli anni 70. È davvero tanta, tanta roba. Appunto, il percorso che c'è all'interno di tutto questo. Perché, ragazzi, qua partiamo da Goldrek Ufo Robo, un action figure pazzesca. Perché eh, chi è cresciuto negli anni 70 sa cos'è questo cartone animato, sa cos'era guardare Questo cartone animato, il primo cartone animato di robot arrivato in Italia praticamente, che veniva trasmesso addirittura sulla Rai, quindi questo di per sé è già pazzesco. Infatti, vedete, non l'ho ancora aperto, ma adesso lo andremo ad aprire. Andremo ad assemblare il robot sulla navicella e qui alla barda spaziale tanta, tanta roba. Mi avete capito, eh? Magari non tutti, ma tanti di voi sicuramente sì. Quindi io direi che possiamo andare ad aprirlo. quindi Taglierino. Ci siamo, ragazzi sono non emozionato di più, un bambino, un bambino, 50 anni ma un bambino e bisogna rimanere bambini secondo me, bisogna, bisogna assolutamente, oh, wow, ci siamo, sono non emozionato sono allo stadio successivo e mi sudano le mani, mi sudano le mani, via il primo strato, ecco qua Goldrec iniziamo ad appoggiarlo qua la navicella spaziale quella in cui lui si inseriva per volare perché comunque lui senza di questa non poteva volare eh, No, ragazzi, ragazzi l'alabarda spaziale l'alabarda spaziale questa che dovrebbe essere la base di supporto le due ali che erano installate sulla navicella e qua abbiamo altri due pezzi vediamo se riusciamo a tirarli fuori, sono incastratissimi, abbiamo qua tutti i componenti che vanno ad assemblare Goldrick, eh? allora qua abbiamo i punti eh, dove possiamo andare a fissare Goldrick se lo vogliamo fissare sulla navicella spaziale, però prima direi che dobbiamo andare a montare le sue ali, da dove partivano i dischi rotanti perché comunque anche queste erano delle armi, poi abbiamo la base d'appoggio e qua abbiamo Goldrek e la sua alabarda spaziale che era una delle armi preferite di Goldrek, anche una delle mie no vabbè ragazzi vabbè fantastico fantastico pazzesco pazzesco e questi sono i piedi di ricambio cioè la doppia possibilità di metterlo in questo modo con la navicella spaziale indipendente, o altrimenti andando a cambiare i piedi che vedete hanno questo innesto che va ad innestarsi appunto per stare in piedi sul suo disco volante ecco sono dei tappini di plastica bianchi tiriamo il secondo piede anche questa cosa è troppo bella la possibilità di averlo sia in piedi da solo che sul suo disco volante quindi andiamo ad inserirlo vediamo wow bellissimo bellissimo adesso andrà ovviamente su questi ripiani adesso andremo a fare poi un aggiornamento perché comunque è come fai a non metterlo qua questo tanta tanta roba qua c'era già Mazinga adesso c'è anche Goldrake allora andiamo intanto ad appoggiarlo qua qua invece è gli anni più belli probabilmente per chi ha 50 anni cioè gli anni 80 eh, e non poteva che essere ragazzi ritorno al futuro abbiamo la macchina della Lego uno dei LEGO Icons, come sapete la LEGO ha queste serie che si chiamano Icons dove vengono rilasciati questi prodotti super dettagliati in ogni sono 1872 pezzi per questa macchina ragazzi pazzesca che chi non conosce la DeLorean di ritorno al futuro che ha fatto storia anche nelle generazioni seguenti a chi l'ha vissuto realmente in prima persona quando veramente sono stati lanciati questi film ma anche tuttora anche mia figlia li ha guardati che ha 8 anni perché sono pazzeschi e si ha la possibilità di scegliere quale versione fare della macchina cioè la versione diciamo, classica del primo la versione del 2 quando le diciamo la DeLorean poteva volare o la versione del 3 quando erano nel far west quindi con le ruote e i cerchioni classici che si erano visti appunto in quella versione con i cerchioni e le ruote degli anni 50 prima di finire nel far west quindi ragazzi assurda assurda e poi abbiamo anche il dettaglio del flusso canalizzatore che va ad illuminarsi comunque è una macchina che non dovrebbe venire tanto grande più o meno di queste dimensioni ma sono 1872 pezzi questo vi fa capire eh, appunto che dettaglio c'è all'interno di questa costruzione Lego appunto della serie Icons e poi eh, già il fatto che è un 18 o più di età fa capire la difficoltà anche di assemblaggio per appunto tutti questi dettagli e poi ovviamente ragazzi guardate qua coordinate alla macchina due funko, ma due funco appunto di ritorno al futuro. Ovviamente abbiamo Marty McFly nel suo abbigliamento classico del primo ritorno al futuro quando ha il piumino rosso e le Nike bianche col baffo rosso e il giubbetto di jeans sotto al piumino e qua invece abbiamo il Dr. Brown o Doc nella versione di ritorno al futuro 2 dove aveva questa sorta di occhiali che poi alla fine probabilmente non si vedeva niente perché erano una lastra di alluminio quindi questo è stato appunto un video dedicato a questo perché è bello quando chi ti vuole bene ti conosce e ti regala quello che ti piace perché conosce i tuoi gusti eh, conosce le tue passioni, conosce tutto questo e in più mettendoci all'interno appunto di queste passioni che potranno essere comunque i Lego, potranno essere le action figure, perché comunque vedete qua, eh, potevano essere eh, i Funko ma con questi soggetti quindi ragazzi se questo mio video in cui ho cercato di trasmettervi le emozioni che ho vissuto nel compiere i miei primi 50 anni questo mezzo secolo di vita che eh, fa paura per tanti aspetti ma allo stesso tempo eh, è bello da rivivere eh, dal primo anno ad oggi eh, tutto quello che abbiamo vissuto tutto quello che ci ha segnato eh, in questi anni quindi se questo mio video in cui vi ho portato tutte le mie emozioni e i miei regali inerenti ai miei primi 50